Cos'è il narratore esterno? È una tipologia di narratore in cui l'autore decide di non partecipare attivamente alla storia, ma descrive i fatti nella storia narrata dall'esterno. Abbiamo così il narratore esterno.